decreto Passera, che viene chiamato Passera bis, ha dato una serie di requisiti che o una SRL in generale, una SPA, quindi sia diciamo, la tradizionale, o una società cooperativa e basta, tra l'altro adesso c'è probabilmente ci sarà una, un rinvio alla Corte Costituzionale e anche di giustizia europea perché si dice perché una società di persone non può Vestirsi da startup per capirci. Allora, succede questo: se io voglio costituire una startup, il primo parametro orientativo che mi fa capire se io potenzialmente, a prescindere dal fatto che sia una SRL, quindi anche se, di, se, sono, se scelgo di essere SRL, è essere startup innovativa o a vocazione sociale. Il mio oggetto sociale. La legge dice. Deve essere prevalentemente, e c'è stata un'innovazione, scusate, esclusivamente e in seguito è stato detto prevalentemente attività che può riguardare l'innovazione tecnologica, prodotti, che ne so, biotecnici oppure comunque eh, qualcosa che è legato… Eh, prima, prima parlava uno dei ragazzi di, di campeggio ecosostenibile eccetera. quindi qualcosa che è legato comunque alle politiche ambientali di, di stampo e di matrice soprattutto comunitaria cosa che per esempio eh, io eh, notaio non, non posso sindacare perché magari arrivano e dicono ma scusi dottore ma in questo caso io, io ho questo oggetto sociale posso essere una start up? Guardi, io sinceramente le posso fare una, un atto costitutivo di SRL con i suoi patti sociali eh, ide che identificano la start up, però sinceramente sul grado di innovazione tecnologica che la fa diventare start up io non sono onnisciente, cioè glielo auguro, spero che mh, insomma, questo quest oggetto sociale venga poi al vaglio del registro imprese della Camera di Commercio considerato tale. Poi ci sono alcuni altri requisiti eh, proprio nucleati da questo articolo, che è il 25 del decreto Passera, che dice, per esempio, occorre che vengano eh, impiegati all'interno della società soggetti che hanno determinati titoli universitari, dottorandi di ricerca o dottori di ricerca, sia all'estero, eccetera. Quindi, anche questo è uno dei parametri per cui essere startup, questo in realtà è eventuale perché basta averne alcuni in alternativa, che sono tutti nucleati, deve essere una società italiana, quindi vede, non si parla di SRL, non si parla di SPA di cooperativa, ma potenzialmente di tutte e tre che possono essere startup innovative, residenti in Italia o società comunque che hanno la sede principale dei loro affari in Italia. Nella compagine sociale, quindi i soci, criterio soggettivo, ci devono essere persone fisiche, la maggioranza persone fisiche vanno calibrati i voti nell'assemblea ordinaria, soprattutto che è quella diciamo, generale degli azionisti o dei titolari di quota. Poi ci sono dei rapporti eh, che sono cambiati di percentuale nel tempo fra eh, spesa che la società eh, impegna, quindi soldi che escono per l'innovazione tecnologica. Questo per esempio, cioè, ci deve essere il 20% che può essere abbassato fra diciamo, non gli utili netti della società, però quello che io in bilancio utilizzo per promuovere l'innovazione, eh, contatti frequenti con istituti universitari. Eh, questi sono diciamo, gli indici che possono far sì che una società venga inserita attraverso un modello per essere molto tecnici che è il modello S5 che si presenta al registro imprese dove l'amministratore dice camera di commercio io ho tutti questi requisiti che il decreto Passera mi dice quindi per esempio se io ehm, assumo ehm, lavoratori a tempo determinato posso protrarre questo periodo di assunzione a tempo determinato fino a 36 mesi e non sei mesi, quindi non sto frodando lo Stato, non è un contratto a tempo indeterminato oppure io ho l'amministratore remunerato oppure il tecnico, il dottore, lo remunero all'interno della start up ed essendo start up, anche se sono SRL, SPA o cooperativa, questo soggetto ha il vantaggio di non dover imputare alla sua base imponibile, a finire per quello che viene nel periodo di, diciamo, in cui si è start up, viene percepito a livello di retribuzione in senso lato. Questo è proprio diciamo, um, una sorta di, di confronto. Allora, Questo, questo requisito c'è nel decreto sì, questo c'è, quindi con presenza alternatività di alcuni start up,